Aia! Che male! Dove? Come? Forse ci sono! Mm. Oh. Oddio! Ragazzi tutto bene? Siamo vivi, Super Free! Siamo vivi! Siamo... Via, via! Siamo, Siamo vivi! Ci vuole ben altro per ucciderci! È, è vero, ora sono in un altro universo da cui provengo però. Non mi riconoscono perché forse non mi hanno mai visto. Ma se l'Apollo dell'altro universo non è uscito dall'antronave, vuol dire che è morto? Che fortuna! Sono sopravvissuto! Sta sì, bene, signore! Lei è lì sulla nostra eh, Ehm. Sì, sì, sto bene, grazie! Voi? Ho visto che vi siete salvati per un pelo! Sì, siamo bene, ehm, siamo bene pure noi! Che ne dite però se ne andiamo su sulla terra a parlarne? Ehm, ok! Ma lei, signore, come si chiama? Io. Io mi chiamo Apollo, voi? Notte. Io Super B, piacere Sentite Io mi sono svegliato ora lì dentro Ho molte risorse Potremmo costruirci un riparo lontani da qui Sì, sì, ci può stare Sì, sì, sì. sì. sì. provato Ok, grande, partiamo Ma, ma, ma cosa, non è possibile, ma qui si è scantato un meteorite, doveva esserci un luogo sicuro. Ehi Apollo, perché ti sei fermato? Stai bene? Già, sei come pietrificato? Sì, eh, sì, tutto bene, tutto bene. È molto strano, è come se pensassi ci sia tutt'altro qui. Inoltre ti comporti in modo strano con noi, è come se ci conoscesse se avessi paura di noi. Concordo con Ale, ma magari è solo lo shock per il risveglio nella navicella. Sì, infatti ha ragione Super P, è solo colpa dello shock di poco fa. Io non credo. Gianno!